domanda question is uh, why human beings hanno uh, different karma? Thank you. Are you sure? Perché gli esseri umani hanno differenti karma? Sei sicuro? Sei sicuro che gli esseri umani hanno un karma diverso? The karma means action. La parola karma vuol dire azione. Il karma può essere causa o effetto. E sono insieme. Non possiamo rimuovere la causa dall'effetto. E viceversa. Non possiamo rimuovere l'effetto dalla causa. Il nostro corpo, la nostra vita, i nostri sentimenti, non sono solo nostra proprietà individuale, ma sono, allo stesso tempo, anche collettivi di tutte le persone, del nostro paese, della nostra cultura, dei nostri avi. Quindi noi non siamo strettamente individuali, ma in parte una collettività. Quindi so non sei struttamente individuo, sei parte collettivo. Meditare sulla natura dell'interdipendenza tra tutti noi esseri viventi ci aiuta ad agire in modo appropriato, ovvero a non causare sofferenza negli altri. Questo è karma. lì karma.